Oggi sono stato invitato dagli amici di Chestnut Bakery a provare il loro tasting menu. Ho detto di sì e quindi adesso ci andiamo di corsa. Testnut Bakery che è alle mie spalle in questo momento è una pasticceria e anche panificio nel cuore di Londra molto molto vicino a Buckingham Palace Quello che hanno voluto fare come format del posto è prendere tutte quante le culture internazionali e rifarle in maniera molto molto buona e adesso non vediamo l'ora di provarle tutte quante assieme Siamo qua con la titolare del posto che adesso ci posterà il locale e ci spiegherà un pochettino Ciao. Mm -hmm. Qua ci sono tutti quanti dolci che potete provare, hanno anche tantissimi salati, focaccioni E qua hanno un bellissimo posto aperto, soprattutto strafresco, bellissimo Pronti? Oh, God, sto is so good mm. Questi qua sono le prime cose che ci hanno portato, sono davvero bellissime e eh, non vedo l'ora di riprovarle allora abbiamo qua un croissant salato con il brie, oh, okay. questa qua è con, la, eh, eh, è con la senape, Qua invece abbiamo il dolce con le mandorle, questo che è il loro dolce più conosciuto che è un double bay croissant con dentro una crema al limone spettacolare e sopra una, un ciuffo di meringa. Limonata anche artigianale, tutto quanto artigianale, sembra davvero davvero davvero artigianale, iniziamo subito a mangiare. Inizierei, inizierei con... Okay, What is it? It? ok, ok, ok. Ragazzi, iniziamo. Flat bread. Questa è veramente una cosa spettacolare. Sono praticamente delle pizze da pala e ci hanno dei gusti davvero particolari. Questo qua ha un salame di wagyu. Ti portano anche la rotella per tagliartela. E mo' ce l'andiamo a mangiare. Wow, è una cosa pazzesca, è talmente buono che... wow! Da questo posto si esce felici, questa qua è il verandone, la cucina a vista. Siamo usciti adesso, ci hanno fatto assaggiare veramente delle cose buonissime. Consiglio, consiglio vivamente di venire a questo posto se volete provare tutti quanti i cibi internazionali, quali croissant, pizza e cose varie, fatti veramente, veramente bene. Tantissimi dolci da provare. Si trova nel centro di Londra, a un passo da Buckingham Palace, da Victoria Station. Ma ho finito di fare lo scemo. We'll